Evito eh, di fare lunghi discorsi, ma io, un solo augurio vi faccio e contemporaneamente una richiesta che vi indirizzo. Noi abbiamo bisogno di gente che, che non sta a piangersi addosso e qui voi siete così, siete persone in grado di, di, di innovare, di essere curiosi, di sperimentare e questa è la ricerca oggi, è l'idea di non accontentarsi mai, magari anche prendendo talvolta delle cantonate chi fa ricerca sa che sperimentando si può anche seguire delle piste che poi non portano a niente però provandoci, mettendosi in gioco gustando con energia e con coraggio il sapore del domani quindi da parte del governo italiano dovremo fare di più in questo settore, la provincia di Trento è un simbolo, lo faremo però quello che chiedo a voi è di non lasciare soli i solidi addetti ai lavori e politicanti a occuparsi di queste cose, c'è bisogno che i cittadini si facciano sentire innanzitutto con la voglia di sprigionare la propria curiosità, per cui in bocca al lupo di cuore vediamo di ritrovarsi a breve, ho visto che qui ci sono 3 milioni che vengono dai privati, una, no, 17 dall'Europa, una trentina di milioni è il contributo storico della provincia di, di Trento, dobbiamo portare più soldi e... Per farlo abbiamo bisogno che le vostre idee viaggino alla grande, quindi in bocca al lupo di cuore, buon lavoro e ci rivediamo magari tra un annetto. Portaci qualche ingressione, qualche startup, quante sono le startup? 86 qua. 86 startup, allora festeggiamo la centesima, aspettiamo sì, sì. la centesima startup sì, sì. e poi festeggiamo in qualche modo, troviamo un modo di festeggiare. Noi, noi siamo disponibili a fare un match in fan, eh? ogni euro che ti portiamo esatto. dall'Europa ti roba, esatto. dai 30 <ride> centesimi. <ride> Eh, a me mi capito il profumo com'è è un cioè, grande eh